È la quarta domenica di Quaresima e il nostro percorso quaresimale continua. Eh, le prime note vengono dal Vangelo di oggi. Un uomo aveva due figli, una sorta di ouverture potremmo dire, subito comprendiamo di che cosa si tratta, quella bellissima, stupenda parabola del padre misericordioso, più che del figlio prodigo, perché lui è al centro no, della dell'episodio narrato da Gesù, è un padre pieno di amore, è un, è un padre che appunto ci manifesta un Dio incontenibile, E' questo figlio minore che se ne va nella sua libertà, il padre non si oppone, lo lascia andare così come fa con noi Dio, non si oppone ai nostri rifiuti, alle nostre scelte sbagliate, A me non si oppone nemmeno al male che compiamo, e talvolta ci lascia liberi anche di compierlo, di allontanarci da lui. Ne soffre, certo, però non si oppone. Questa, direi, è la prima scena del racconto di Gesù, questo figlio che se ne va. La seconda scena, invece, è la situazione in cui viene a trovarsi, una situazione squallida, di degrado anche della sua dignità, costretto a rubare le ghiande ai porci. Ciò che lo fa decidere di tornare indietro non è tanto il senso di colpa quanto proprio la situazione contingente di, di degrado morale in cui è venuto a trovarsi a causa della sua scelta e considera quanto invece i servi siano trattati bene da, da suo padre e lì comprende di avere un padre giusto, almeno per quel che concerne il suo rapporto con i, i servi, li tratta bene. Quindi, un sindacalista lo considererebbe un buon datore di lavoro. Però ecco, torna per, come servo, per essere servo, non per essere figlio. Talvolta anche noi ci rapportiamo così con Dio, no? Ci sentiamo piuttosto suoi servi non tanto figli. Dovremmo riscoprire questo nostro rapporto con Dio. La terza scena è data proprio dal padre, che di lontano lo vede. Prima ancora che si avvicini lo vede, e li corre incontro. Basta un piccolo gesto. Dio si contenta di poco, la nostra risposta anche timida, non gli interessa le motivazioni che l'hanno spinto ad andare da Lui, purché vada da Lui e questo andare da Dio ci salva davvero, ci rende nuovi, questa è la quarta scena nella quale emerge un altro personaggio che è il fratello maggiore, sempre abituato alle sue cose è uno che non ama le cose che fa e le fa senza gioia e non fa le cose che ama, potremmo dire. E talvolta anche nella nostra risposta alla vocazione dobbiamo discendere bene perché ci potremmo ritrovarci a fare delle cose che non amiamo. E Gesù invece vuole la nostra felicità, il Signore ci vuole felici, ci vuole beati. Madre Teresa al riguardo diceva, che la gente non sta a guardare tanto quello che facciamo, ma come lo facciamo, la gioia con cui lo facciamo ed è coinvolta emotivamente anche la nostra gioia. Don Torino Bello sempre riferimento alle nostre gioie, diceva le gioie che fanno battere il cuore dell'uomo per quanto banali non sono snobbate da Dio. Ecco che il Signore ci renda inquieti nel cuore affinché trovando Dio e amandolo fino in fondo possiamo davvero Rivolgerci a lui con un cuore nuovo ritornare a lui con un cuore nuovo buona domenica